Senti, ti faccio un paio, due ultime domande perché mi viene in mente, ascoltandoti, uh, il fatto che m, tu sei anche una grandissima divulgatrice, no? Mi viene in mente ascoltandoti perché immaginavo magari che uh, alcuni di questi genitori arriveranno da te già conoscendoti magari già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 le prime armi che hanno bisogno all'inizio di sentirsi un po' più sicuri con una serie di protocolli e di strategie già definite e validate dalla ricerca. Posso dire che in parte eh, mi ha permesso forse di focalizzarmi maggiormente sulla eh, brevità. Io all'inizio facevo dei video molto più lunghi eh, perché a me piace insomma la parte della formazione della psicoeducazione, c'è cioè una cosa che è proprio santo mia.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 a